Ciao a tutti, in questa quarta parte del restauro del derby inizierò a rimontare il motore, cioè a finire di smontarlo e rimontarlo, dando tra una clip e l'altra qualche consiglio che può essere utile, mettiamolo così. Detto questo vi lascio al video e chiedendo a chi non fosse iscritto di iscriversi e di supportarmi con anche solo un like. so I that guitar every day. music never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Dopo aver finito di smontare il motore, ho provato a fare degli inviti nel nel carter e questo è il prima e il dopo. Dopo aver smontato il motore, l'ho sabbiato completamente per fare un lavoro proprio fatto bene e ho deciso di cambiare anche tutti i cuscinetti in quanto la metà erano bloccati questo è uno di quelli per farvi capire quelli de dell'albero che erano quelli che giravano meglio faceva anche cacare e questo è uno di quelli cioè gira ma appunto cioè, si blocca anche degli scalini e visto che c'ero ho cambiato tutto le guarnizioni del motore ho provato a cercare su internet, ma avevano delle cifre folli, quindi ho cercato su internet e ho trovato un video di un indiano che spiegava come farsele e sostanzialmente prendete il blocco, lo contornate dove avete bisogno di, della guarnizione con la carta prendete un lapis, ce lo spiegate sopra sui bordi, levate la carta, in teoria dovrebbe venire tutta insieme L'appoggiate sul foglio di carta per l'apposta da, da guarnizione, ritagliate e avete lo stesso risultato.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 Riguardando il video mi sono resa conto che non si vede molto bene I due ingranaggi hanno due simbolini, due pallini Quei punti lì devono combaciare Cioè, voi sapete che in quel punto lì dove ci sono i due pallini Gli ingranaggi devono stare così Cioè questo i due pallini sono un punto di mezzo Just Poi ho finito di montare il kit della tela e ho sostituito il disco posteriore che era troncato nel mezzo trovo se lo ritrovo vi faccio vedere come messo e um, ho sostituito la pompa posteriore sempre del freno che era andata completamente e il kit costava meno cioè costava di più che comprarlo nuovo quindi niente ho preso uno nuovo, l'ho montato e questo è tutto per il momento